Sinergia 2021, siamo qui a margine dell'evento, Simone Rossi. Che esperienza è stata Sinergie 2021 per te, per la tua azienda, Gateway, che è stata partner di questo evento? Sicuramente è stata un'ottima esperienza e devo dire finalmente in presenza perché ce n'era proprio bisogno, c'è bisogno di rincontrarsi, c'è bisogno di creare delle sinergie, c'è bisogno di, insomma, di allacciare rapporti con, con altre aziende, con altri partner e il mercato immobiliare ha bisogno di questo, quindi era veramente ora e sono molto contento di essere qua è sicuramente stata un'ottima esperienza per me noi anche se non la prima. Questo hashtag, questo hashtag ripartenza quanto la senti tu e della tua azienda in questo momento? Ma è assolutamente importantissimo. Abbiamo vissuto comunque due anni in una specie di, di bolla, anche se per carità nessuno si è fermato, anche noi abbiamo spinto sull'acceleratore più possibile proprio per non fermarsi, però eh, c'è bisogno che riparta un pochettino tutto, tutto quanto. E, Sta succedendo, noi stiamo vedendo anche nel mondo, noi trattiamo ovviamente il mercato dei, degli acquirenti stranieri e stanno esplodendo, c'è una voglia d'Italia da parte degli acquirenti stranieri che è incredibile e noi la stiamo intercettando benissimo. C'è bisogno di investire ancora di più, c'è bisogno di muoversi, c'è bisogno di accoglierla e, e di preparare un terreno fertile per far sì che quando arrivano loro si sentano accolti. Ci vediamo a Sinergia 2022? Sicuramente, sicuramente. Bene, gli abbiamo strappato questa promessa.